Amici di Crino, bentornati con Mr. K. Attenzione, oggi seguitemi bene perché torniamo a parlare di LTE, la nostra linea di inserti per abitatori e non solo. Oggi infatti andiamo a conoscere un po' più nel profondo un'altra delle nostre linee indeluminate... Mi basta! BASTA! Oggi infatti andiamo a conoscere nel profondo un'altra delle nostre linee denominate Premium ovvero gli inserti HDC, hard diamond, cut it, hard. Sei infiammata, sì. no? oh, la patata, sei oh, rapata, sempre il re minore, tipo Come avrete intuito facilmente, si tratta quindi di inserti a cui punta è rivestito da microparticelle di diamante, il materiale più duro al mondo. I diamanti sono elettrodepositati e questo fa sì che il legame che si viene a creare tra la superficie dell'inserto e il diamante sia praticamente ah, indissolubile. Questo rivestimento al diamante, oltre ad essere per sempre, porta a tre principali benefici che andiamo adesso a scoprire. Mi sono sentito un po' Alberto Aglio a scoprire. Alberto che salutiamo, che, sono... che ci segue sempre, Ciao, ciao ciao ciao. Il rivestimento al diamante fa sì che durante le operazioni di abitatura e svitatura si riduca il famoso, famosissimo, effetto come out. Cosa vuol dire? Vuol dire che si riduce naturalmente il... Vuol dire che si riduce l'effetto di scivolamento della vite nella... Non fa f***lo! No. Ma che è che il mona che, che, che batte la porta e che chiude urlando? Vuol dire che si riduce l'effetto di scivolamento dell'inserto nella sede? della vite, e questo fa sì che l'operatore possa lavorare con un minore sforzo. Numero 2. L'ottimo grip dei nostri inserti HDC fa sì che possano essere utilizzati per svitare viti arrugginiti o danneggiati, quindi come se fossero dei veri e propri estrattori. Numero 3, Ultimo, ma non ultimo, per importanza. Ok. Ultimo ma non ultimo per importanza naturalmente questo grip fa sì che si riduca notevolmente il rischio dell'inserto di scivolare fuori dalla sede e dalla vite e di poter danneggiare il pezzo su cui stiamo lavorando o la vita stessa. Anche i nostri inserti HDC naturalmente sono realizzati nel ormai famoso acciaio S2 che è un po' un classico di tutti gli inserti di alta qualità. Raccomandiamo l'utilizzo dei nostri inserti HDC con tutti i tipi di trapano o avvitatore, tranne quelli a massa battente. Perché? Perché con la loro estrema potenza andrebbero a rovinare il rivestimento troppo velocemente. La gamma completa che potete trovare sul catalogo LTI da tutti i nostri rivenditori naturalmente comprende inserti PH e PZ nelle lunghezze 25 e 50 Mentre i torx e i taglio nella lunghezza 25 mm. Per ciucciarvi qualche soldino extra dalle tasche, naturalmente... Ma c***o non c'è tutta la sedia, attenzione. <ride> Questo è bello. Per ciularvi qualche soldino in più, abbiamo pensato di introdurre naturalmente, oltre agli inserti sciolti, anche una vasta gamma di assortimenti che potrete trovare sul nostro catalogo LTE. Anche per oggi questo video l'abbiamo portato a casa, ragazzi, io vi ricordo che dovete continuare a seguirci su tutti i nostri social, su YouTube, Facebook e Instagram, naturalmente, per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che succede nel mondo crino e delle T E io di bagno. Vi aspetto quindi al prossimo video. Io sono Mr. K, e this is Krino. Sto forrando, prego, non mi disturbare. Vabbè, posso? Yes.